Pensi, consigliere, che quelle mascherine le devono portare i cittadini che vivono a ridosso dell'inceneritore di Malagrotta? Comunque volevo esprimermi favorevole a questo ordine del giorno eh, in merito a mh, interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Siamo eh, più che d'accordo, tant'è che con eh, l'assessore allora Montanari e eh, anche congiuntamente con l'assessore Montuari stiamo già valutando una eh, delibera che preveda dei tavoli all'inizio interdipartimentali per superare le diverse eh, criticità del, mh, del sito citato nel, nell'ordine del giorno. Quindi siamo favorevoli a questo ordine del giorno. Grazie.